Ciao a tutti, oggi vedremo come partecipare eh, con i propri scatti al grande concorso fotografico Wikiloves Monuments. Wikilovs Monuments si svolge ogni anno nel mese di settembre. Il sito ufficiale del concorso per l'Italia è wikilovesmonuments.wikimedia.it. Ogni anno, nel prima del mese di settembre, sul sito del concorso vengono pubblicate le liste di monumenti autorizzati per l'edizione corrente del concorso. Per vedere quali monumenti sono autorizzati, basta recarsi nel sito ufficiale, appunto wikilovsmonuments.wikimedia.it, e nella voce di menu Partecipa troverete un sottomenu Liste, Monumenti ed Elenco Enti. Cliccando questo sottomenu viene visualizzata una mappa dell'Italia, in questo caso eh, vedete eh, la lista dei monumenti relativi all'edizione 2019 perché appunto questo video è girato ad aprile 2020 e quindi ancora non sono eh, uscite le liste di monumenti autorizzati per l'edizione 2020. Cliccando sulla mappa è possibile accedere a delle pagine Wikipedia che mostrano le liste di monumenti autorizzati. Clicchiamo ad esempio sull'Emilia-Romagna. Ecco qua, veniamo reindirizzati in una pagina eh, in cui sono elencate tutte le province. Vogliamo andare ad esempio nella provincia di Ravenna. Accedendo alla provincia di Ravenna troveremo eh, un elenco in cui per tutti i comuni eh, della provincia sono elencati tutti i monumenti liberati. In questo momento dell'anno vediamo solamente il nome del monumento, il comune dove si trova, l'indirizzo, le eventuali coordinate geografiche e poi all'estrema destra della pagina vediamo quali sono state le foto caricate per l'edizione 2019. Quando inizierà l'edizione 2020 del concorso, quindi nel mese di, di settembre, al posto della dicitura foto caricate nel 2019 troverete un tasto con scritto carica. Premendo il tasto carica accanto al monumento di cui volete caricare una foto vi si aprirà una procedura guidata eh, simile a quella che abbiamo descritto eh, nella precedente attività di questa eh, bussola su Wikimedia Commons. Vi basterà quindi seguire eh, le istruzioni per l'attività di caricamento di una foto per pubblicare la vostra immagine sul, sul database eh, legato a Wikipedia e partecipare al concorso Wiki Loves Monuments.